Giù, vai di vedetta! Com'è la situazione lassù? Sereno con le sparsa! Ah! Vuoi il permesso di far diventare Crep una pedina? <ride> Preparati a passare dei guai! Dei guai molto grossi! Proteggeremo oh. il mondo della devastazione! Uniremo tutti i comuni della nostra nazione! Denuncerea! Uh. Uh. Miau proprio... E ciò?